But they got the dope io, ti prego fammi restare calmo. Che non si stacchi dalla mano questo schiaffo. Nel petto il freddo, del marmo, di malmo. Follia e calura sul petto c'ho il baffo. Fanculo il mare, bell'aria. Bevo Bavaria, birra in corpo come fossi nato in Baviera. Ho giusto posto la gente, ma amo l'Italia. Bevo birra amara questa giornata è meno amara. Mi stressi, sì, mi stress. Bevo pilsner, fai il gangster. Sei una hostess, sei ma monster. Non bevo monster. Ma lupolo e distillati in serata Buona ai tuoi amici scandalizzati Vita strappata, boccia stappata Versa una gocciata e falla alla goccia Non è che si sboccia martedì pomeriggio Buon consiglio aumenta il dosaggio Mica è un assaggio Aumento gradi alcolici si abbassi su sta roba trancia le gambe di Zannardi Pistorius C'è come chi rivolo il Duce e il Führer Muoiono i potenti si brinda con birra Führer Fammi restare calmo Fa, fa, fa, fammi restare calmo Dio, ti prego fammi restare calmo Fa, fa, fa, fammi restare calmo Dio, vi prego fammi restare calmo Bevo doppio malto, mi viene il doppio del caldo So quanto valgo, ma poi mi sfondo Tocco il fondo quando chiedo il conto Mica lo racconto, fanculo altre bia Cammino nella nebbia, mica si cambia Comanda il Dio con la Bibbia Ma che rabbia, quanta gente di merda c'è nella bassa Gli auguro la scabbia, quella merda ingrassa con la tassa Butto l'ipad, bevo ipa Ma che figa, voglio una tipa che sia bella tipo due lipa che abbia vari obiettivi che venga gli aperitivi ma che si faccia scopare forte tipo Eden Ivy, bianco e campari per tutti Comparis per iniziare poi dire a Timorati amari cambia noi calendari i giorni sono tutti uguali doppio 6 CL non ci renderà dei criminali aumento gradi alcolici sabbassi Celsius la roba trancia gambe tipo Danardibis di c'è un coglione come chi rivolo il lucio il Führer muoiono i potenti si brilla con birra Führer The, that's the joke. No, the break Fa, fa, fa, start a calmo, Dio, ti prego for me to start fa, fa, The break of